Buongiorno a tutti, eh, Io oggi, beh, avete visto questo titolo La filiera del vino, ehm, ci siamo trovati anche con un po' a pensare. Facciamo un intervento sul vino. È un mondo talmente vasto per cui poteva essere affrontato da un milione di punti di vista. Eh, a me pareva che eh, fosse insensato eh, dare per scontato, e adesso ve lo chiedo, anche insomma un po' per regolarvi. In, in diretta eh, dare per scontato che mh, voi sappiate esattamente come si fa il vino chi sono le figure coinvolte quali sono i mondi, le scelte possibili eh, all'interno di questo mondo e quindi ho pensato proprio di fare una cosa eh, che cercasse di illustrare ehm, quali siano le, le fasi che portano dalla eh, vigna e anzi vedremo ancora un po' prima della vigna fino a quando abbiamo il, il bicchiere pieno di vino e poi vuoto, si spiega, sempre a Suciu. Allo stesso tempo però qualche cenno, al di là del fatto che sia un lavoratore storico e quindi è anche bello che ci siano dei, dei cenni storici, ma dei cenni di storia del vino vanno fatti per capire un po' eh, come inquadrare questo fenomeno all'interno della storia umana, della storia sociale e non solo della storia sociale, è proprio legato a 360 gradi con eh, tanti fenomeni, fenomeni religiosi, fenomeni eh, di, di, di eh, um, conflitti commerciali e, e non commerciali, insomma. Eh, quindi in un'ora e mezzo cerchiamo di fare quel che si può cerchiamo di mettere assieme sia la parte storica sia un po' queste, queste fasi. Eh, Vedete, non bevete, mi piace? Chi, chi non deve, facciamolo prima, speriamo. poi. <ride> eh, è interessante avere due astemi qua, e, allora, qualcuno di voi è già stato in cantine a parlare con produttori? Quindi, uno, due, tre, quattro. Eh, allora, ho fatto bene a non dare troppo per scontato di come si, si produce il vino. Eh, proviamo a fare una cosa, mm, ditemi cinque figure coinvolte nel, nella produzione di vino, secondo voi. Chi non è stato per esempio in azienda, se no. <ride> Diciamo che avrei potuto chiedervi, ditemi 5 figure coinvolte con ruoli diversi e avreste potuto comunque rispondere, ma non ve ne vengono in mente manco 5, eppure cioè, quindi, ovviamente diciamo, quello che fa il vino, il viticoltore, è eh già. Solo che non è mai, cioè non è sempre il viticoltore a fare il vino, cioè, non è detto che chi coltiva l'uva, sia anche la persona che poi fisicamente fa il vino e che fisicamente poi lo imbottiglia e ce lo vende è una cosa in cui noi troviamo un'etichetta con delle denominazioni, un nome, parodo, roba brunello, oppure un nome di fantasia, eh, luce della vita, cose di, di questo genere. No? Eh, vediamo appunto, adesso cerchiamo di vedere un po' quali sono le, uh, le varie fasi che portano, e quindi le persone coinvolte, anche le competenze coinvolte che portano a, uh, ad avere migliore l'eggeria. Prima però è bene che sì, qualcosa si vede mica tanto, la spegnamola, allora prima partiamo un attimo da uh, un piccolo inquadramento storico, ovvero non è che vediamo il vino da 5 minuti, sì, forse per voi, fra poco, però, bevo il vino da 5 minuti, se l'avessi portato sarebbe così. Ma lo vediamo come eh, eh, uomini, come com specie umana, eh, da, eh, gli, ultimi, gli ultimi dati ci dicono eh, fra il 6.000 a.C. e il 3.000 a.C., ma nel senso di reperti che possono essere effettivamente eh, datati come eh, vinaccioli dentro, anfore dove veniva eh, fermentato il vino. In realtà, alcune ricerche: più vanno avanti le capacità di retrodatazione e di eh, andare a cercare con delicatezza nei, nei siti archeologici, più eh, si sta spostando indietro la datazione dei primi fermentatori e venditori di, di, di, di, di, di, di, di, di mostre d'uva fermentato. Vedete qui, io non so se avevate l'idea che la culla del vino non fosse assolutamente né l'Italia, né la Francia né la Germania, né la Spagna eh, ma invece è eh, la zona caucasica buongiorno eh, è la zona caucasica, cioè la zona eh, fra la Turchia l'Armenia lì abbiamo i, i dati che vanno più indietro rispetto al reperimento di tracce di vinificazione e tuttora in quelle zone si vinifica moltissimo, eh, per esempio attorno al Caucaso in Georgia, adesso si stanno riscoprendo assolutamente anche in chiave commerciale i vini georgiani. Dalla zona eh, dell'Armenia qualcuno si ricorderà vagamente di aver sentito parlare che certo non è inventore vino, eh, non a caso sono... Noè Naufraga eh, sull'Ararat, che è bene in quelle zone lì. Questa cosa qua forse ci dice eh, qualcosa, anche la stessa, nella stessa epopea di, di Gilgamesh che si riferisce nuovamente al, al fenomeno comunque storico, quello del, eh, del diluvio. Viene citato il vino forse per la prima volta nei, eh, nelle epopee eh, diciamo, classiche e quindi è in qualche modo presente nella memoria dell'uomo che eh, il vino nasca si diffonde poi anche nella, eh, nella zona eh, della Mesopotamia si diffonde, cosa di cui oggi noi appunto, tendiamo un po' a rimuovere eh, il, eh, il ricordo si diffonde in, in aree che eh, poi sono aree eh, oggi islamiche e per un periodo dell'islamismo comunque eh, il vino ha convissuto in maniera più pacifica eh, che attualmente con eh, la religione islamica quindi in ogni caso qui ovviamente l'epoca a cui si fa riferimento non è certamente l'epoca eh, islamica ma parliamo di Egitto parliamo poi di zone eh, della Turchia parliamo eh, poi di una diffusione in, eh, in Grecia e poi da lì vediamo allora Prima di vedere la diffusione del, uh, del vino dalla Grecia uh, in, nel resto d'Europa, qui è rappresentato. Naturalmente, il Signore, per quanto anziano, non ha 6.000 anni, ma um, anzi 8.000 a questo punto. Ma è rappresentata la tecnica tradizionale georgiana, cioè il vino, come veniva fatto uh, quando è nato il vino, è come viene tuttora fatto in Georgia, ovvero in anfore, che sono queste, poi ho un'altra slide verso la fine eh, in cui le vedrete, anfore eh, per, per la fermentazione, che venivano e vengono tuttora interrate e il signore in questione sta praticamente buttando sotto quello che viene chiamato cappello, cioè le bucce. Che eh, durante la, eh, la fermentazione, per effetto della, eh, della produzione di, eh, di anidride carbonica, tendono a salire, le sta buttando giù in modo che rimangano sommerse, non eh, vengano fuori pinze eh, strane, eh, aceto, cioè sostanze che sono eh, acido acetico, eh, e in modo che il liquido, il mosto, continui a estrarre sostanze dalle luci stesse. Quindi questa è una tecnica che si è tuttora mantenuta, infatti, sia nei vini bianchi sia nei vini rossi. Se voi andate a bere dei vini bianchi georgiani, praticamente avete dei vini di color arancione, così come per esempio in alcune zone eh, anche eh, italiane o insomma, di qua, al di qua e al di là del, del caso, quindi in, in Slovenia e eh, in Friuli, continuano a farsi i bianchi cosiddetti macerati. Quindi, ci sono dei grandissimi produttori, Podersic, Zidaric, Kante, Skerg, altri, che fanno eh, dei vini, non tutti in alfora, qualcuno li fa anche in anfora, per esempio eh, tale eh, Grauner, tale Radicon li hanno fatti o li fanno tuttora in, uh, in anfora, ma li fanno comunque macerando le bucce anche sui banchi. Questo lo eh, vedete. Eh, abbattetemi se avete dei momenti di, in cui vi perdete, di, di domande eccetera eh, la macchia nera ovviamente appunto, è la zona di eh, origine del, eh, del procedimento di fermentazione delle, delle uve per fare il vino e lì ci sono un po' disegnati i eh, movimenti di migrazione della viticoltura quindi vedete che prima della, della civiltà greca, il, eh, il vino e la viticoltura si spage appunto, nelle zone, come vi dicevo, un po' della Mesopotamia, dell'Egitto, eh, dell'Anatolia, la rima in Grecia, dopodiché c'è eh, il fenomeno, appunto che ben conoscete, della eh, Magna Grecia, il primo pezzo dire, di, di lavoro lo fanno i, i fenici e anche parte del, eh, del secondo. Quindi, Ovviamente, vedete eh, alcune rotte che sono tipicamente rotte fenice. Eh, arriva il vino e eh, arrivano diversi tipi di vite eh, nella eh, Magna Grecia, eh, gli etruschi sono in Italia prima dei romani eh, fra eh, quelli che diffondono e perfezionano anche appunto, le tecniche sia di viticoltura sia di, eh, di vinificazione. Eh, come sempre il legame religione vieno si mantiene, nel senso che eh, in Grecia Dioniso arriva, eh, in vino in Etruria e c'è Fuflus, che è praticamente appunto, il corrispettivo di Dioniso, dopodiché eh, Bacco. No? Um, lo sto facendo così, no? ho invertito Dioniso, ma è no, um, Dopodiché, il, um, i romani danno l'ultimo grande eh, colpo d'arma verso lo eh, spargimento della vite e dei procedimenti di vinificazione eh, in, eh, nel resto di, eh, di Europa. Questo è un po' il quadro diciamo, della vite e del, eh, del vino antichi. Senza farla troppo lunga, nel senso che appunto sennò si potrebbe fare un intero corso ovviamente sulla storia del vino, ma non abbiamo il tempo, ho selezionato alcune date, come ben sapete in quanto eh, cultori della storia, in maniera totalmente arbitraria, perché avrei potuto mettere anche altre date, ma eh, alcune date che mi interessano per sottolinearvi alcuni fenomeni. Per esempio, eh, 102 a.C. si recupera, non è 102 recuperiamo un'anfora un eh, che viene datata al 102 a.C. con il nome Falerno questo è un vino che in realtà se voi andate nei supermercati si spera che non compriate il vino lì, ma comunque anche lì se andate all'emoteca, se andate, nelle notevi, se andate eh, direttamente dai produttori trovate ancora Falerno del Massico, è una denominazione campana che è fatta eh, all'85% da aglianico come vitigno, al 15% da Piedri eh, Rosso, che è un altro vitigno autoctono campale ora, il falerno viene indicato già in un'anfora all'ora per dire che già all'epoca c'era cominciava a esserci una distinzione di eh, quali fossero i vini pregiati o i vini eh, generici non vi immaginate quando bevete il falerno e il massico di bere una roba vagamente somigliante alla cosa che vedevano eh, i romantici per un paio di ragioni. Prima di tutto che eh, i vini all'epoca, per essere conservati, venivano eh, impecciati, quindi veniva messa della pece, eh, non, ancora, non si era scoperto ancora lo zolfo eh, come tecnica di conservazione dei, eh, dei vini e quindi in qualche modo bisognava fare. Veniva aggiunto del miele per rendere più vedibile la, la sostanza, spesso veniva mischiato il vino eh, ad acqua di mare, ad acqua in generale, eh, veniva considerato rozzo che deve essere il vino puro eh, e eh, quindi diciamo che non è che possiamo immaginarci che il falerno e mastico sappia di falerno, anche perché appunto erano vini che venivano eh, tenuti eh, sul filone dolce, quindi si vedevano in, in questo modo. Uh, ulteriore così, informazione interessante che ci dà un po' le due uh, le due grandi anime del vino tuttora uh, perché noi vediamo vino cioè perché chi vede il vino A questo potete tranne loro due potete rispondere più meno qui quando e come Se non si è organizzato a pranzo e a cena. Perfetto, io quindi già sono organizzato. Grazie. No. no, no, ok, a pranzo e a cena. In compagnia. E questi, in compagnia. Effetti del vino, motivi per questi beve il vino. È buono. È buono, va bene? Poi. Mette allegria. Fa, fa pensare fa vino veritas la che dice che è il miglior modulatore del rumore che si... modulatore <ride> <ride> e ti tira su quando sei giù e viceversa. <ride> perfetto per risolvere problemi di bipolarismo diventavano utilizzati fantastico <ride> quindi, <ride> quindi mh, questi sono una serie di motivi che come dire danno da un lato eh, verso la convivialità dall'altro adesso avete appunto poco Nominato però, se, se prendiamo le, le, eh, molti filoni letterari, però, insomma, è inutile fare nomi che conosciamo, in tanti eh, l'idea che nel vino si cede la filosofia, la poesia, eh, è un'altra delle, eh, come dire, delle, delle eh, questioni che hanno accompagnato eh, la, eh, i bevitori di, di vino. Queste sono proprio due anime, quella da un lato conviviale e di mangiare assieme al vino. E invece quella del lato di bere per alterare l'umore, per eh, discutere in profondità, eccetera, che hanno due radici storiche differenti. Per esempio, in Grecia eh, non si beveva a pranzo o a cena, si beveva nel post-cena, quindi il simposio. Quindi stare assieme, discutere, bere, ma non mangiare. Sono invece i romani che danno vita a quel nuovo filone che non cancella l'altro ma ci si intreccia, che è quello del bere mangiando e accompagnando alle, alle vivande. Quindi il, il vino e il nostro rapporto col vino ha queste due anime e ognuno, poi alla fine anche fra gli appassionati, c'è chi non... È particolarmente interessato all'abbinamento cibo-vino, chi invece non ne può fare a meno e non concepisce appunto bere eh, fuori il pasto come, come dicevo. Va bene, eh, altra data interessante, eh, ha talmente successo il, eh, la propagazione romana del, della viticoltura e della produzione e <ride> quindi del consumo di vino che addirittura nel 92 d.C. Domiziano eh, proibisce la coltivazione della vite, cioè tutto quello che c'è bene, adesso non vi azzardate a coltivare qualcos'altro perché? Perché aveva ormai preso posto anche del frumento e di eh, altre eh, piantagioni che servivano ovviamente per eh, mangiare e naturalmente si può anche interpretare come uno dei primi provvedimenti per tutelare la viticoltura di qualità cioè se noi adesso piantiamo delle viti qua nel giardino del Sesto San Giovanni il vino lo possiamo fare, ma fa schifo. Eh, se lo piantiamo in collina, una serie di caratteristiche appunto pedoclimatiche ci restituiscono invece eh, nel bicchiere qualcosa di migliore. È chiaro che se la vita andava a sostituire le eh, piantagioni di grano eh, dell'attuale Emilia Romagna, eh, non, non, ci, non ce l'avamo tanto e, e in più non mangiavano. E quindi ecco. Questo. Nel 280 comunque provo e io sospetto che il nome derivi proprio dal fatto che ha restituito la possibilità di piantare nuovamente della vite, abolisce l'Editto e quindi tanto se ne erano altamente sbattuti, al di là delle alti, soprattutto di questo Editto che naturalmente veniva poco fatto rispettare materialmente. Quindi nel frattempo eh, francesi tedeschi eccetera quelli che sapevano stare cioè stavano continuando a piantare a sperimentare e vinificare uh, medioevo mm, non è vero che medioevo è sempre un secolo buio cioè un periodo storico buio ma nel caso del, del vino così fu nel senso che uh, le, le varie guerre pestilenze carestie eccetera eccetera uh, assestare un colpo abbastanza duro alla diffusione della viticoltura e soprattutto alla, eh, alla crescita dell'attenzione alla, alla qualità eh, quindi c'è un lungo periodo eh, abbastanza mh, oscuro in cui però dire, il vino è sempre associato a chi stava bene per esempio appunto, i vescovi eh, nel periodo medievale sistematicamente eh, eleggono le loro sedi, le Civitas, eh, a, a, quindi le sedi di, di Apazia nei posti mh, che producono il vino migliore. Esistono carteggi in cui, per esempio, io vengo di scrivere, ma come mai Digione non è ancora diventata Civitas? E facciamola una Civitas. E Digione eh, è in Bologna, zona in cui si <ride> si producono alcuni dei migliori del, eh, del mondo. Questo, comunque, Dà un buon, una buona tutela alla coltivazione della vite perché i monaci, in particolare i benedettini, dopodiché la derivazione cistercense, si dedicano in maniera molto meticolosa, come appunto il, la loro regola imponeva, alla coltivazione e alla selezione delle viti migliori e dei territori e dei terreni migliori. Nel 1110, per esempio, inizia la costruzione di uh, un, uh, come dire, un vigneto recintato da uh, muretti a secco, uh, ovvero un clos nella terminologia uh, borgognona e poi non solo, in terminologia uh, francese, uh, che è un nome che per gli appassionati di vino è un mito, sono vini di Clougeot eh, che paghiamo anche eh, sbariati centinaia di euro eh, e inizia a essere identificato non solo Clougeot ma tutta un'altra serie di eh, vigneti in zona per esempio di, di, di Borgogna come Chambertin, come Mosigny, eh, come dei territori particolarmente evocati e questo lo dobbiamo assolutamente ai eh, monaci. io vi ho portato delle foto per farvi capire cos'è un clot, e questo è il clod naturalmente sono posti meravigliosi eh, non tutte le parti del clod esistente esistenti attualmente salvo naturalmente al 1110 perché si è abbastanza espanso però diciamo che tutta la parte attorno all'attuale castello è quella eh, classica um, quindi questa è una data importante come ovviamente ce ne sono altre eh, dello stesso fenomeno un punto di nuovo che mi, eh, mi permette di eh, agganciare un altro fenomeno storico finora abbiamo parlato in religione alla eh, storia sociale del vino Immagino che tutti abbiate sentito parlare dei vini di Bordeaux. Sì, no, almeno. Chateau Margaux, Aubriand, Chateau Petrus, vini da qui passiamo alle migliaia di euro, non alle centinaia di, eh, di euro, soprattutto se andiamo indietro nell'annata. Nell allora, e ora si dice, ma che cavolo c'è o c'era a Bordeaux per far venire fuori proprio lì questi vini così buoni? Rispetto ad altri. Allora, se voi andate mh, a, a vedere i vigneti a Bordeaux, non è che la zona sia particolarmente entusiasmante, tra l'altro sono tutte eh, neanche colline, cioè siamo, parliamo di 80-100 metri sul livello del mare, cioè un'altezza che non è particolarmente entusiasmante per, per la vite tenete presente che quando già una vite invece siamo sui 300-350 metri di dislivello ci sono delle escursioni termiche non in tutte le zone ma in zone evocate che danno dell'uva di maggior qualità allora, che succede a Bordeaux? perché c'è questa grande affermazione dei vini bordolesi? beh, nel 1341 l'Inghilterra accorda all'Aquitania per lealtà nei confronti del, dell'Inghilterra stessa eh, invece che um, rispetto alla Francia un privilegio che è quello di eh, comprare subito i vini della zona appunto, del Bordolese e eh, vietare l'ingresso al porto di Bordeaux che quindi poi ha la possibilità di essere eh, esportati verso il ricco mercato eh, inglese ai eh, vini della Guascogna, uh, quindi del Girac, di zone circostanti che in realtà fino a quel momento nei uh, documenti storici noi troviamo come vini di grandissimo pregio e che venivano anzi indicati come migliori di quelli di Bordeaux. Ora è chiaro che se uh, io produco del vino e ho la certezza di poterlo vendere sempre, tutti gli anni, prima dei miei concorrenti, e invece miei concorrenti devono aspettare il primo di novembre di ogni anno, questa era la, la data, e arrivano sul mercato, che ormai eh, il, il mercato è saturo, c'è cioè, cioè una vera differenza, cioè io posso investire in risorse, in ricerca, lo metto ovviamente tra virgolette visto il periodo, però questo periodo va dal 1241 al 1776, cioè sono 500 anni in cui fondamentalmente a Bordeaux hanno goduto del privilegio di poter essere i primi ad esportare i, eh, i propri vini nei mercati eh, esteri. È ovvio che cresce il marchio, oggi lo chiameremo marchio territoriale, cre cresce la dedizione alla vite, cresce la possibilità di vivere di viticoltura, quindi uno ci si dedica eh, a questa operazione. In 500 anni i vini poi diventano anche migliori, lo perché avevano questo privilegio al giorno e avevano dovuto andare a fare la loro monopoli perché investire quando tanto te lo comprano lo stesso? Perché investire quando... Eh no, ma vedi, sì, non è che te lo comprano, non era unica solo in concorrenza cioè non era regime di monopoli comunque c'erano eh, i vini della Borgogna, comunque c'erano eh, i vini del Reno eh, comunque poi si afferma, non nel 1200 ma insomma eh, si afferma poi il champagne cioè non, non erano gli unici vini presenti però era una, una concorrenza era un, un privilegio rispetto alle uh, regioni circostanti cioè, non sto dicendo in assoluto il Bordeaux aveva un privilegio rispetto a chiunque ma invece rispetto alle uh, regioni circostanti quindi se abbiamo presente appunto dalla, uh, la Dordogna che è la parte dove c'è Bordeaux, la Gironda poi Bergerac è diciamo, più a sud ovest eh, direi eh, sono, sono zone che fondamentalmente eh, erano sullo stesso piano ma dopodiché, gli uni hanno potuto vivere di viticoltura gli altri no perché comunque nessuno li comprava il vino quindi investire per mantenere il privilegio certo ma non solo investire cioè, eh, se tu non puoi smerciare il vino, adesso non so appunto un economista cosa ne, ne pensi di questa cosa, ma eh, se tu non hai comunque un mercato possibile, fallisci, eh, muori di fame, e quindi non ti dediti a coltivare dell'uva ma farai capre o altre cose, cioè, adesso, ecco, in questo senso qua, eh, quindi hanno avuto la possibilità di, di, di, di espandersi. Ovviamente non è l'unico motivo per cui eh, Bordeaux eh, si afferma, eh, poi c'è tutto un sistema, appunto, ma qua wow, sì, anche su Bordeaux si potrebbe fare un intero corso, o almeno un'intera lezione. Ma era solo per, per far vedere come poi al, alle questioni eh, belliche anche si associano dei temi che sono poi eh, assolutamente legati alla convivialità. Un'altra data importante eh, è quella, eh, l'ho messa perché è oggettivamente importante nella storia del vino e poi a me diverte molto questa. Frase, cioè in editto c'è cioè Filippo Narito, duca di Borgogna appunto l'uomo eletto per, per la produzione di grandi vini eh, e che, in cui tuttora i vini sono fatti da due tipi di uve i vini rossi sono fatti dal pino nero e i vini bianchi sono fatti dallo chardonnay c'è qualcosa di tale a Ligotè, qua e là sparso e dopodiché non c'è più questa uva che si chiama gamè e che invece è l'uva, avete mai sentito parlare del Beaujolais? Beaujolais, ecco, è l'uva con cui si fa il Beaujolais, ovvero la parte ormai molto molto a sud della Borgogna, quella che poi confina, in realtà, con, la, con Rodano, quindi tutto, tutta la zona in cui si produce eh, ancora gamè, che in realtà è un'uva anche molto buona. Ma perché Filippo Lardito fa... <ride> questa ordinanza in cui chiama una povera uva malvagia e vile, malvagia e vile perché eh, arriva nella, nella quadro eh, anche lì non si sa bene come tramite commerci tramite probabilmente una eh, mutazione di un'uva eh, locale ed è un'uva che produce tantissimo quindi un tocca sana per i viticoltori che possono produrre moltissimo vino, ma per la qualità del vino non è per niente un togassano, cioè mediamente c'è questa relazione inversa, sappiatelo, cioè più eh, facciamo uva al nostro vigneto, più il nostro vino non sarà buono, perché Cioè sarà di minor qualità, perché viene una sorta di, di vino diluito, cioè la, eh, lo scopo della, della vite non è mica fare vino buono, ma è riprodursi, quindi... Buttare fuori il più possibile semi, che sono appunto i binaccioli dentro le, eh, le uve, eh, e non fare delle uve che invece abbiano grande concentrazione di, cosa? di zuccheri, buon tenore eh, di acidi, sono gli zuccheri che poi diventano alcol, quindi quando fermenta eh, grani d'uva, cioè d'uva, eh, belli ricchi, polposi, più ce ne sono meno sono ritti polposi, ovvero. Eh, quindi, in questo senso, già nel 1400, in pratica, in Borgogna c'era l'idea che bisognava tutelare il vino di qualità, quando invece, ancora oggi, in Italia, per esempio, in alcune zone, baciate da dal da, da dio Baco come possono essere il Montalcino o le Langhe dove si fa Barone o Barbaresco si sta ancora a discutere no? però un po di Cabernet Sauvignon mettiamoci un po di Merlot un po di questo e bisogna fare delle battaglie per eh, non far mettere come a tutt'oggi per fortuna non è possibile fare eh, il Cabernet o il Merlot nel Brunello di Montalcino o nel, nel Barone no? questo per dire perché poi c'è questa idea ah ma i francesi sono più bravi hanno un tipo di storia che li ha avvantaggiati nella produzione del vino di qualità per una serie di, di ragioni, appunto, che sarebbe bello esplorare eh, assieme in un corso intero. Ma di cui vi ho solo fatto qualche ricerca, insomma. altra serie di questioni importanti, che sono, appunto, questioni di, di cultura materiale. Eh, fine XVII secolo si perfeziona il tappo di sughero, che fino ad allora eh, non, non era buona qualità e, e quindi lasciava il vino totalmente alla merce eh, del, dell'aria e quindi a deteriorarsi e perciò si possono mh, imbottigliare i vini e non vendere solamente vini scusi. Eh, e naturalmente bottiglie di vetro eh, spesso, avete mai preso, sì, almeno per eh, festeggiare l'ultimo dell'anno, anche se non è champagne, quasi vino spumante, le bottiglie di spumante sono molto più pesanti. Del, uh, di, delle bottiglie di vino normale, perché devono resistere alla pressione della midriga carbonica che, eh, che è dentro, se fosse del vetro sottile si spacca ed è quello che succedeva eh, fino appunto a, eh, al XVII secolo, in cui moltissime bottiglie andavano perse, perché esplodevano improvvisamente, appunto partivano i tappi, esplodeva la bottiglia, eccetera. Queste due non eh, scoperto perfezionamenti tecnici permettono l'espansione del vino come lo concepiamo oggi noi, cioè appunto la bottiglia che ti porti eh, a tavola e non comprare la botte direttamente eh, o la, la, la garbigiano un altro perfezionamento è il, il, il fiammifero di zolfo eh, olandese per la conservazione del vino, bruciare appunto che lo zolfo <coughs> dentro eh, le botti e poi anche dentro le bottiglie, oggi non ci si non brucia più il fermifero olandese, ma ci si mette eh, metà di solfito di, di, di potassio, delle pastiglie che hanno funzione eh, antibatterica e antiossidante. Quando vedete, mettete presente nelle etichette contiene solfiti aggiunti, questa roba eh, è per conservare il, il vino, quindi funzione antibatterica e antiossidante le due principali minacce che ci sono per, per il vino. Uh, 1801, Chattal, uh, ministro uh, napoleonico, uh, inizia a comprendere la dinamica della trasformazione appunto, dello zucchero in alcol, da questo il termine che vabbè, chi fra voi è appassionato, guarda si appassionerà, sentirà prima o poi questo termine, Chattalisation è il termine che viene usato per una pratica che è possibile solo in alcune zone di Francia, ahimè la Borgogna, ma è una novità appunto introdotta da questo cialtrone, e in, zone, in altre zone fredde per aumentare il grado alcolico dei, dei vini e renderli anche più concentrati. Cioè se il vino si produce grazie alla, ai lieviti che mangiano gli zuccheri e li trasformano appunto in... Eh, alcol e anidride eh, carbonica, eh, aggiungere zucchero dà più materia da mangiare ai lieviti e quindi porta su sia un alcolico sia, per un'altra serie di reazioni, un po' la, la struttura del, eh, del vino. Eh, il buon Chattal era appunto un, eh, un chimico e capisce, un biochimico, mettiamola così, eh, capisce eh, il funzionamento di questo processo e per combattere già una prima guerra commerciale che in quel momento vedeva eh, un po' eh, prevalere i vini in, strutturati concentrati permette ai borgognoni eh, questa pratica che esiste ancora oggi e che si chiama chattalizzazione. è possibile quindi aggiungere dello zucchero al mosto per eh, farlo Ulteriormente crescere nel terreno al in Italia li regalo subito. Questo perché naturalmente non abbiamo certi problemi di eh, maturazione delle uve eh, in Italia. Questo è possibile farlo eh, in alcune zone eh, tedesche, eh, austriache e, e, e appunto francese: no, ma perché negli ultimi anni ciò cioè, i sono? alcolico più alto, più elevato rispetto per questo fenomeno? Non della sciarpa di ma per fenomeno naturale chiamato innalzamento eh, dei, del clima perché è più caldo, ah, c'è più, più zucchero negli acini e quindi diventano più gruppi alcolici vini. Tutto qui. Difatti, appunto, la sciarpa viene sempre meno praticata perché non, non ce n'è bisogno. Il problema è che spesso queste pratiche enologiche diventano una routine, un protocollo, si chiamano proprio protocolli enologici. Se voi parlate con un enologo, lui ha, ogni enologo ha il suo stile e ha il suo bel protocollo, cioè che a chiunque, è un po' semplificata così, però, eh, dice tu devi fare nel momento in cui vendermi questo, poi questo, poi questo, poi questo, metti tot grammi di acido, poi tot grammi di vitamino aggiunto, adesso vediamo cosa, cosa si può fare. Seconda metà del XIX secolo, e qua chiudiamo la parte mh, propriamente storica, davvero la trasformazione del vino una volta per sempre, cioè noi non sapremo mai come era il vino prima di un paio di date importanti che non sono identificabili in maniera precisissima, eh, ma eh, sono piazzabili appunto nella seconda metà del XIX secolo: ovvero una grande ondata di malattie eh, arrivate in Europa, Oidio, Peronospera e poi la famosa fillossera, qualcuno di voi l'ha sentito parlare della fillossera è chi insomma è da... allora la fillossera il cui nome scientifico è filossera bastatrix perché è un, eh, un insettino che praticamente mangia le eh, radici cioè non è che mangi, punge le radici, si nutre eh, di sostanze per esempio nelle radici della, della vigna e eh, crea una sorta di Autoimmunizzazione per cui la vigna si suicida fondamentalmente, cioè eh, la filossera provoca la totale contrazione delle radici e dal momento in cui viene scoperta eh, la, la filossera in una vite, tre anni di vita massimo ed è andata. Allora, la filossera non è l'unica malattia ad arrivare, arriva da questo simpatico paesello chiamato Stati Uniti. O comunque da, eh, dalle Americhe, no, in realtà arriva proprio dall'America del Nord, perché l'America del Sud non, non c'era. Eh, arriva dall'America del Nord e voi dite sì, ma era già dal mille, eh, da, da, dalla metà del XV del secolo, da fine XV secolo che eh, c'erano gli scambi commerciali fra eh, Stati Uniti diciamo così, e eh, Europa. Già, però il vapore arriva solamente a metà del 1800, quindi eh, i viaggi diventano molto più brevi e la filossera che prima moriva nelle navi perché non, non aveva nutrimento, adesso riesce ad arrivare viva in Europa e inizia a papparsi tutte le viti. Allora, a me, a, a, nella seconda metà del 1800 la vita europea viene totalmente sterminata totalmente sterminato. Allora, noi non beviamo vino fatto da viti come erano prima, credo che la data eh, che si dà per buona del, della prima individuazione della filosofia sia il 1863, se non, se non ricordo male, comunque siamo attorno a quegli anni lì, eh, in Francia, eh, e dopodiché nel giro di una trentina, quarantina, ultime propagine, una cinquantina di, di anni, quindi fino agli anni venti, si propaga eh, in tutta Europa e eh, a una corsa per capire come salvare la, la viticoltura europea. Insieme appunto a queste altre malattie che erano invece eh, oidio per Ospera, Cosa succede? Che eh, si scatena la ricerca eh, biologica e poi appunto chimica eh, eh, nascente. Eh, viene grazie a questo eh, a Pasteur si chiede, essendo il dell'epoca, di fare qualcosa e Pasteur non individua in realtà la filossera, ma eh, riesce a capire, per cercare eh, i, i problemi legati all'olivio e ad altro eh, riesce a capire tutti i problemi batterici legati all'orilio cioè il primo, Pasteur è il primo che capisce la differenza tra batteri e lieviti e quindi dà l'idea all'emologia propriamente detta, cioè quella che può agire da un lato sui lieviti che invece fanno bene al vino perché appunto, si mangiano eh, lo zucchero e dall'altro a tenere lontani i batteri che sono quelli che poi fanno diventare il vino eh, aceto che sono quelli che gli danno le punze di sudore, eh, brett si chiama eh, tecnicamente quel tipo di batterio, eh, eccetera. Allo stesso tempo viene eh, inventato l'unico rimedio contro la filussera, ovvero andiamo a vedere se lo pesco perché l'ho messo da qualche parte eccolo qua allora cosa viene finalmente capito attraverso studi letteralmente sul campo? Eh, viene capito che la malattia arrivava dalle alette. ma Insieme alla malattia era arrivata pure la salvezza, cioè eh, l'osservazione fu: ma come? Se la, questa bestiolina arriva dall'America e però in America ci, ci sono le viti, fa uno schifo perché il vino non si può bere perché un altro, è proprio un altro tipo di, di vite. Era poi, ovviamente, c'è stato il fenomeno inverso, cioè abbiamo portato le. Eh, i nostri bitini dall'altra parte. Ma è proprio un'altra un varietà, appunto è vite americana, poi ha dei nomi tecnici eh, differenti, cioè ce ne sono di, di, di diverso tipo. Quindi si mette il portainnesto, quindi la radice, è il primo pezzo eh, della pianta di vite americana, e sopra gli si innesta la barbatella di vite europea il che significa che noi oggi vediamo un vino che non c'era prima perché è fatto da una sorta di ibrido dato da dire, eh, i, i piedi americani e eh, il torso eh, europeo non so se è, è chiara questa, questa cosa eh, in realtà abbiamo la fortuna di poter bere alcuni vini che sono pre filosera e di fatti si li fanno anche pagare abbastanza cari in eh, delle zone in cui la filossera non riusciva a muoversi. Per esempio, tutte le zone sabbiose, quindi vulcaniche, la filossera non riesce a riprodursi eh, nella sala. Eh, quindi, per esempio, sull'Etna ci sono moltissime, eh, eh, viti pre, eh, filo, eh, pre ehm, in viticoltura di montagna perché la filossera non riesce a riprodursi oltre eh, tot eh, metri sul livello del mare e quindi per esempio in Val d'Aosta abbiamo dei vini eh, pre -filossea. il eh, Blanc de Morgé è un vino che molto spesso è fatto con eh, eh, viti pre -filossea. qua io vi ho messo e qui arriviamo alla questione, appunto, mi, mi dite quanto un po'? minuti. No, ehm, allora, qui arriviamo alla questione di chi è coinvolto, cioè cosa bisogna fare e chi bisogna chiamare per produrre eh, del vivo. Torniamo un po', un po' indietro, perché questo già è un passo, l'avete capito, dobbiamo capire, io qua vi ho messo una, una tabellina tanto per indicarvi ce ne sono moltissime ma dei principali tipi di porta innesto. questa per esempio è una scelta che eh, presuppone delle competenze presuppone delle persone che ci lavorino dietro a questa cosa qua cioè quando io decido di piantare eh, una vigna che porta scelgo? mica ce n'è uno ci sono proprio perché vi ho detto ci sono diversi tipi di di viti americane, ci sono una serie anche di ibridi possibili che ormai hanno dei nomi: il Coder 5BB, eh, il 420A eh, e quelli che eh, vedete lì, ma ce ne sono molti altri che hanno delle reazioni diverse su diversi terreni cioè noi possiamo avere terreni ricchi di potassio scarsi di potassio azotati o non azotati possiamo avere dei terreni siccitosi quindi dove non piove mai oppure dei terreni dove comunque l'acqua è abbondante non, tutti, non tutte le piante reagiscono nella stessa maniera e non tutti i porti innesti reagiscono nella stessa maniera quindi quella già per esempio è una prima scelta che va fatta cosa compro? quale porti innesti metto? e non solo legato al terreno se io ho un nebbiolo o se ho un cavernesso Vignon, eh, o se ho del trebbiano devo mettere tre porti innesti molto diversi perché queste piante si comportano in maniera diversa qualcuna è più vigorosa e quindi la devo frenare qualcuna invece è di suo poco produttiva e quindi se metto anche un porte che è poco vigoroso Rischio di fare una vite troppo debole o che produce un grappolo pazzesco, però iperconcentrato, e poi dopodiché non posso far pagare una bottiglia 3 milioni di euro perché lo fatto con un, un, un grappolo di 40 litri. Allora, quindi, questa qui già è una delle scelte da, eh, da fare. Um, beh, qua vi ho portato tutto un altro capitolo che sarebbe molto bello fare: il legame fra arte e vino, ma ha portato questo, eh, questo qua, cioè è questi sono due dettagli di, eh, di questo qua, quadro eh, che è Francia con le osche che è del 1720, per farvi capire anche qua il rapporto Francia-Italia quanto già fosse nella eh, cultura condivisa il bere eh, vino, in questo caso il bere champagne, se vedete la parte, diciamo, più generale del, del quadro eh, è anche qua in effetti, eh, vedete che hanno tutti lo sguardo rivolto verso l'alto. Perché? Perché stanno guardando il tappo che è esploso, come Bonton uh, e Galaterni dicono che non si dovrebbe fare, però tutto, si faceva anche allora per festeggiare. Però già nel 1720 era parte, eh, non della cultura popolare, nel senso che il popolo beveva champagne, però le rappresentazioni eh, appunto, culturali, quindi nei quadri, eh, già avevano questa usanza del bere champagne e del mangiare ostiche, che non è un abbinamento pazzesco in realtà, ma era buono all'epoca perché lo champagne, come molti altri vini, era molto più mh, tendente al dolce, cioè ci si lasciava lasciavano zuccheri, quindi essendo l'ostica salata, metallica, avere qualcosa di un po' più morbido e poi Frizzante, così era una bella completezza. Oggi, se vi sparate uno champagne maturo, eh, cioè senza zucchero, eh, molto secco, in realtà è un abbinamento che ha un po' duro in bocca, non è proprio <ride> entusiasmante. Allora, beh, qui vi, vi ho messo tre foto di tre ottimi barbareschi. Eh, che però hanno. Eh, tutti cioè, sono differenti per uh, un aspetto che voi non potete cogliere se poi non sapete uh, leggere le uh, etichette. In realtà, da alcune etichette non si può nemmeno capire. Ovvero, questi sono tre ottimi prodotti, ma come vi dicevo prima, non è detto che chi coltiva l'uva sia la stessa persona che fa il vino. Qui abbiamo un caso di un viticoltore che si coltiva l'uva, si fa il vino e se lo vende. Qua abbiamo il caso invece di quello che in Francia, per alcuni aspetti chiamerebbe la cioè una persona che compra le uve, va in giro a comprare le uve migliori e poi si fa a casa sua, senza artifici, il suo vino e fa un altrettanto ottimo vino. Qui invece abbiamo un terzo caso ancora, ovvero, vedete scritto Produttori del Barbaresco, questa è una fatica che vedete probabilmente a volte anche nei, nei supermercati, se hanno una buona selezione, eh, questa è una cooperativa di produttori, per cui non c'è un signore che fa il vino, ci sono una serie di soci conferitori che ovviamente nelle zone per cui è autorizzato chiamare poi il vino barbaresco, quindi l'uva è nebbioro e però si può fare solo in alcune zone specifiche, il barbaresco con l'uva nebbioro eh, lo coltivano, dopodiché lo danno alla cooperativa di cui essi stessi sono soci e la cooperativa vinifica il vino e poi lo, eh, vinifica l'uva e poi lo vende quindi da questo punto di vista noi possiamo avere ottimi prodotti ma fatti in, con tre fasi produttive Differenti. Allora, vediamo un po' quelle famose, come dicevo prima, non 5 persone ma molto spesso, varie, varie, varie di più coinvolte nel fare eh, il vino. C'è una prima parte, cioè quella legata al eh, vitigno, eh, quella legata al me dove viene fatta eh, l'uva per poi fermentare, per farci il di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno per esempio di materiale per lo scasso, cioè non è che nascano così i vigneti, bisogna fare qualcosa e quindi, per esempio, dobbiamo rivolgerci a una ditta che abbia strumenti di quel genere, ovvero scavatori, eccetera, eccetera. Dopodiché, dobbiamo decidere, l'abbiamo visto prima, i porta innesti per questa questione della. Della filossera e quindi dobbiamo per esempio andare da eh, esistono eh, dei, eh, mh, delle aziende che fanno solo quello, cioè tu vai lì e dici vorrei n centinaia o migliaia di porti innesti o addirittura di barbatelle già innestate. Quindi vorrei un portenesto così con del nebbiolo, del Merlot, del Cabernet, a seconda di quello che noi Altra questione, le... ora, se vado troppo nel tecnico, appunto abbattetemi, ma quello che noi mettiamo innestato dobbiamo scegliere. Anche qua non c'è un solo tipo, cioè uno dice, ok, il nebbiolo. nebbiolo che? Quale? Che cosa? Esistono tante varietà, eh, esiste il Michè, esiste Rosé, esiste il Lampia... Eh, e dopodiché i cosiddetti cloni, cioè questa è una questione che è importante per comprendere delle dinamiche di, di omologazione o differenziazione. Dei viti. Un tempo la, no, le, le viti ovviamente morivano, cioè non è che la vite sia eterna, al di là della figliossera, come tutti deve che gli esseri viventi, a un certo punto tira il gambino perché non ce la fa più. Eh, quindi bisognava sostituire man mano le viti che o si erano ammalate oppure erano morte di vecchiaia per riempire il vigneto. Un tempo come veniva fatto? Veniva fatto con la cosiddetta selezione massale: cioè dentro il nostro vigneto, noi accortamente andavamo a selezionare, magari in un filare, vedevamo che c'era eh, una parte di piante che produceva molto bene per la nostra idea di, di uva buona e cominciavamo a prendere qualche barbatella da riprodurre lì poi c'era un'altra parte del vigneto che ne produceva con un'ulteriore caratteristica magari era una parte in cui le uve venivano con un po' più di acidità e ci interessava e allora prendevamo qualcosa così e ripopolavamo il vigneto in questo modo perciò mettendo assieme una certa varietà che non era mai schematicamente scientifica era solo frutto dell'esperienza con la invece standardizzazione anche della produzione industriale agricoltura ma industriale eh, delle barbatelle si è sempre più mirato a selezionare in maniera clonale, cioè a riprodurre sempre dallo stesso ceppo eh, un tipo di uva con determinate caratteristiche e a venderlo in serie quindi per esempio è finito che il nebbiolo esiste in Valtellina, esiste eh, nelle colline novaresi dove si fa il Gattinara, dove si fa il Boca, eccetera, esiste ovviamente nelle Langue dove si fa il Barolo, il Barbaresco, eccetera, eccetera, ed erano tutti tipi un po' diversi, che avevano appunto anche delle caratteristiche di adattamento alle zone che venivano da, da secoli. Oggi, se noi dobbiamo coltivare del nebbiolo eh, nelle colline novaresi, oppure eh, nelle terrazze eretiche appunto del, de, della Baltellina o se lo dobbiamo fare in Langa, andiamo al bivario e compriamo ogni dia eh, il clone eh, mi, mi sfuggono i primi tre eh, più, più noti e più, più diffusi e in questo modo standardizziamo la produzione perché viene eh, tutto più simile ovviamente è come se fossimo riprodotti in laboratorio noi invece che accoppiarci in maniera eh, spontanea, più o meno Allora, eh, altre questioni Ovviamente se dobbiamo fare una vigna dobbiamo comprare pali, materiale per la vigna Ed esistono aziende che fanno solo quello Aratri, le macchine per i trattamenti, per mh, defogliare, per potare per indegnare vi faccio vedere. Allora, vedete qua ci sono diversi tipi. Un conto è lavorare in un vigneto fatto così che è molto meccanizzabile. Questo tipo di struttura si chiama eh, rittochino perché segue la massima pendenza. Questo tipo di struttura qua: queste sono le linee di tale Mattia Filippi. Eh, nella zona di Trento che fa dei vini ottimi eh, qui chiaramente meccanizzare la vedo un po' più dura questo tipo di eh, struttura si chiama invece a giro poggio. vedete ce cioè ne sono di diverso tipo, questo qui è di tortino qua sono tutti appunto tagliapoggio, cavalcapoggio e questi a terrazze se qualcuno di voi siete mai stati in Valtellina vedete, hey, siete di eh? <ride> vedete per parafrasare Frenzappa, parlare di vino è come danzare di architettura cioè, veramente guarda, senza il vino nel bicchiere è tutto più sterile allora eh, vi faccio vedere un po' appunto il discorso delle diverse possibilità di coltivare e di gestire un vigneto e quindi anche per esempio che il diverso costo che dei vini hanno per semplici costi di produzione o perché per questioni di marketing, di notori eh? e dei macchinari che, di cui si ha bisogno se si va alla meccanizzazione dei vini un conto è lavorare così un conto è lavorare qui siamo a Tramonti zona appunto del eh, Salernitano qui siamo esattamente in Valtellina Qui siamo invece nelle 5 Terre dove vorrei far notare che viene tossata una maglia dell'olio e non Beh, qua adesso non c'è tempo per vedere tutte le varie forme, ma capite che eh, c'è bisogno anche di, di eh, opere edili, non solo agricole, per mantenere certe linee. Questa meraviglia, per esempio, eh, qui siamo in zona di uh, Donnas in, uh, in Val d'Aosta, subito passato il confine con uh, il Piemonte, è l'ultimo uh, o il primo avamposto del, del mediolo dove questo ancora riesce a, uh, ad esprimersi. Oppure tendone, quindi abbiamo bisogno di un sacco di, di figure. Questo robe qui che vedete, oppure abbiamo bisogno di altre risorse, quindi dobbiamo pure comprare e allevare. A proposito di luoghi mito, la Romaree e siamo tornati in Borgogna, molto vicino a quel clougeau di cui si parlava e qua siamo di nuovo sui migliaia di euro. E invece qui vi faccio vedere un vigneto che non so se vedete ora, se doveste fare un picnic qui o oh, per esempio in questo, ma anche in questo qua. Adesso, io ovviamente, lo stanno dissodando quindi non è particolarmente entusiasmante. Ma eh, io credo che tutti sceglieremo di farlo qui. Il picnic e che faremo è un vezzo. L'uso del cavallo è l'unica possibilità, no? No non, è un, no, non è un vezzo, è per evitare allora. Intanto, dunque. Eh, il cavallo si usa anche mh, mh, su terreni in cui i, i filari sono molto ravvicinati, lì alla Romanè lo sono appunto per produrre del vino molto concentrato e molto di qualità, e poi eh, questo vigneto è coltivato in biodinamica. Quindi ovviamente non possiamo usare eh, null'altro che <ride> la, la forza. Eh, de, delle braccia poi c'è anche una questione di marketing naturalmente perché dire che coltivo eh, il vigneto a cavallo fa tutta un'altra scena così a parità di prezzo diciamo che preferiamo prendere una cosa fatta con questo grado di, di, di romanticismo dopodiché non è mai a parità di prezzo <ride> no, perché i costi sono alti eh, dicevo vi faccio vedere un'immagine che invece da un'idea del vigneto un po' diversa e questo è un vigneto diservato, sono stato anche gentile che ho fatto vedere un vigneto in cui almeno non diservano l'intrafila, ma solamente il sottofila. Quando voi vedete vigneti così rossi, a meno che appunto non siamo in zone particolari dove c'è una terra rossa e molto spesso viene anche evidenziata, sottolineata, ma questo eh, rosso appunto un po' malaticcio eh, è classico del vigneto devastato dal da diserbo. Eh, quindi anche questo è tutto un fronte che richiede investimenti, competenze, perciò compro i trattamenti, ho qualcuno che mi dice come farli, molto spesso sono poi le, le aziende produttrici di trattamenti che ti dicono sì sì, fai 12 diservi, adesso eh, no, 12 diservi. Di, veramente neanche a Hiroshima credo. però eh, comunque eh, i trattamenti invece per le malattie sì ora questo ovviamente in maniera molto spedita, molto generica altro pezzo una volta che abbiamo portato a casa l'uva abbiamo la parte di vinificazione e anche qua sono moltissime le competenze chiamate in causa, e i materiali. Una questione intanto è la cantina, perché per fare del vino, comunque, una cantina tenuta in maniera pulita con gli spazi giusti per non pestarsi i piedi quando ci sono le varie operazioni, arriva l'uva, bisogna metterla nei tini per fermentare, bisogna poi imbottigliare, ci deve essere. Quindi un minimo di investimento su quello. A volte non è un minimo, ma è questa roba qua. Questa, eh, se avete sentito parlare di tale Mario Botta, un, un artista abbastanza famoso, è una sua realizzazione ed è eh, una, una cantina in Toscana che si chiama Petra, che, che diciamo è meglio la cantina dei vini, però dimentico che questa roba viene registrata, ciao Petra! <ride> agglomerazione ad adesso di, di cantine visitate dagli artisti, non lo sbaglio, nei Paesi Baschi? Sì, sì, sì, nei Paesi Baschi sì, però uh, anche in Rioja per esempio c'è uh, un, un grosso produttore di, di Rioja, Marquis de Gall, che ha una cantina fantascientifica. Uh, eh, però sì, non parlare di, di agglomerazioni adesso... okay, ho visto il servizio sui su, su paesi baschi dove c'era quella da l'Agrantava, c'era un altro disegnato e l'arrivo non ricordo, ha maturato veramente dei nomi personaggi sì, beh, beh, naturalmente la logica è anche quella che punto, il vino ormai è sempre più intrecciato con la dimensione turistica quindi eh, ogni zona punta su eh, la valorizzazione di un aspetto, in Borgogna fare una cosa del genere è, prima di tutto ti legano secondariamente è, eh, è controproducente perché chi va in Borgogna cerca quel tipo di cose, appunto il cavallo, eccetera, il clou, se andiamo a Bordeaux e abbiamo in mente appunto i grandi chateau eh, ricchi, eh, magari ci aspettiamo anche di visitare una cantina di questo genere stessa cosa un po' il paragone fra Toscana e eh, Piemonte e eh, allora qui vi dicevo ci sono nelle operazioni di vinificazione tutta una serie di scelte di competenze di persone che possono essere chiamate in causa. per esempio dove facciamo fermentare e poi dove facciamo affinare il vino allora prima lo Raspiamo, quindi togliamo gli acini dal grappolo. Non tutti vinificano togliendo il, il raspo. Si può vinificare anche con col raspo, e quindi poi spegnerlo in un secondo tempo. Ma tendenzialmente, la maggioranza dei produttori vinifica levando il raspo. Quindi non lo si fa quasi mai a mano, ovviamente lo si fa con questi. Eh, Orpelli quindi con queste eh, macchine che si chiamano pigialina raspatrici e scarpe, eh sì, io indico sul computer e scartano quindi i, i raspi in maniera eh, automatica, anche okay, quali sono investimenti. Poi possiamo decidere di fermentare il vino qui dentro, ovvero in tini banalmente di plastica, ma non è che venga un vino cattivo, eh? non c'è un rapporto eh, diretto per cui potete dire Ah, se il vino è fermentato nel tale materiale fa schifo se invece è fermentato nel tal altro è buono sono tutte scelte produttive dovute a esperienze diverse tradizioni eh, vinicole diverse anche un discorso di eh, quantità cioè se io ho delle grandissime quantità è difficile che mi venga in mente di vinificare Qua dentro, Se sono un produttore industriale non farò queste cose qua, ma farò già invece delle scelte di, di, di questo tipo. Eh, qui siamo invece in una vinificazione in cemento, quindi possiamo fermentare in, in plastica, possiamo fermentare in acciaio, possiamo fermentare in cemento, possiamo fermentare in legno con delle dimensioni anche molto importanti, come vedete, ci si sale con la scala lì poi vedete linea ceto, ma magari l'otto fa alcune delle, delle monti più note, più usate, eh, sicuramente in Piemonte, ma non sono. Abbiamo diverse dimensioni poi per, invece, affinare il legno, cioè un conto è il legno, il vino. Un conto è fermentare, e quindi creare il mosto, poi separiamo la parte delle luci e di tutto quello che non ci interessa dal liquido a quel punto noi lo dobbiamo mettere a affinare e lo possiamo mettere di nuovo o in cemento o in, eh, in acciaio per un po' oppure direttamente in bottiglia se viene che diamo via subito oppure lo mettiamo in legno e in legno anche qua ci sono diverse dimensioni quindi persone che producono queste cose bottagli che producono graffio grandi botti oppure che producono quelle che sicuramente avete sentito nominare chiamate barrique oppure tomò che sono botti decisamente più piccole dove anche qui c'è tutta una questione di competenza di chi fa la botte e di chi la scende cioè non abbiamo un tipo cioè, va bene finalmente ho capito e mi sono deciso a uh, invecchiare il mio vino, affinarlo nella botte grande o nella piccola e mi sono tolto da tutti i problemi no, perché devo decidere quanto è stato tostato il legno con cui viene fatto quanto è stato invecchiato a sua volta il legno con cui eh, viene fatta la, eh, la botte eccetera eccetera quindi queste sono tutte scelte produttive le famose anfore di cui dicevamo qua vi faccio vedere anche appunto delle pratiche differenti eh, io in maniera un po' implicita sto giocando nel farvi vedere mh, dei protocolli produttivi più di tipo artigianale numeri più piccoli attenzione l'artigianalità o l'industrialità della, della produzione in realtà non ha tanto a che fare con fare 20.000 o 2 milioni di botti ma eh, col fatto di fare le cose in maniera standardizzata oppure no. È chiaro che è difficile essere artigiani producendo 2 milioni di bottiglie, ma si può essere industriali producendo 20 bottiglie, quindi anche con piccoli numeri se noi siamo, eh, abbiamo un vigneto meccanizzato, eh, ci affidiamo appunto a dei protocolli eh, di, di vinificazione, Uh, facciamo le cose interveniamo sul vino, per esempio queste sono due tecniche in cui uh, mettiamo il liquido a contatto con il cappello che sta uh, fermentando la prima spingendo a mano giù il cappello si chiama affollatura la seconda praticamente si prende con delle pompe il vino da sotto Liquido da sotto il mosto e lo si ributta con le pompe sopra il cappello. Eh, non è che, che si chiama rimontaggio, non è che questa sia una pratica diabolica, la fanno tantissimi ottimi produttori. Vero è che però eh, i produttori più di qualità cercano di eh, traumatizzare il vino il meno possibile. È chiaro che con le pompe mh, qualche scossone al, al mosto e al, al vino. Non si dà meglio fare le cose travasando a mano quindi per caduta e chiaro sono tutte cose che hanno dei costi di tipo produttivo e temporale differenti. No, mi chiedevo se questa delicatezza che si usa in questa frase ha a che fare, con il fatto che il vino è sottoposto a pratiche pesanti più. Il, il vino è, è una cosa viva eh, e quindi eh, più è, è trattata in maniera brutale più letteralmente si traumatizza, cioè si, in qualche modo si sfibra, si deve le, le varie componenti, è eh, complicato adesso mettere assieme tutto, ma eh, le varie componenti del vino, da un lato l'alcol, gli acidi, eh, le componenti di ceriche. Uh, quindi quelle che danno un po' di, di morbidezza di, uh, di rotondità uh, le componenti di cosiddetto estratto seco, cioè quando avete visto tutti, finito il bicchiere lasciato lì la mattina dopo comunque rimane qualcosa nel bicchiere, quello lì è l'estratto seco cioè le, le sostanze che sono dei precipitati uh, sia organici sia in realtà anche uh, c'è una parte cosiddetta di cenere quindi parti minerali più quella parte è imponente più il vino è strutturato e grosso. Allora, tutte queste parti qui se il vino è scosso, tendono ad andarsene un po' per i fatti loro. E questo noi lo percepiamo eh, al, al palato, cioè sentiamo dell'alcol che improvvisamente è, è fastidioso e poi dopo arriva l'acidità che assieme all'alcol starebbe bene perché lo renderebbe più sopportabile invece. Va anche lei per, per i fatti suoi, quindi sono due fattori di disturbo invece, due fattori che si armonizzano, cose di questo genere. E questo vale anche per tutti i procedimenti, per esempio, come le filtrazioni, cioè il vino si può. Sono altre, adesso qua non vi ho portato i, a far vedere come sono fatti i filtri, eh, però se torniamo qua eh, possiamo concentrare il vino attraverso dei procedimenti che Mm, hanno proprio un nome mm, affine a procedimenti medici che vorremmo non incontrare mai, tipo, tipo uh, la tipo uh, la ureasi, cioè si possono sottoporre i vini a procedimenti con macchinari che in qualche modo vanno è tutto legale. Eh? Attenzione, io non sto parlando di procedimenti illegali, è tutto legale, ma è tutto. Uh, verso un protocollo più standardizzato e eh, industriale che non verso un protocollo naturale. A proposito di questo, vi faccio vedere un'immagine... Cioè, ovviamente anche per l'idea di che cosa si può fare, ve lo, ve lo leggo con una sorta di litania, eh, esistono diversi modelli produttivi per il vino cioè quello che noi viene chiamato vino convenzionale cioè il vino che mediamente troviamo al supermercato non è solamente uva fermentata e messa qua in bottiglia non lo è perché si possono fare tutta una serie di operazioni alcune di queste ve le stavo citando ma si possono anche aggiungere o togliere alcune componenti, ovvero del, eh, esistono degli acidi nel vino che rendono un vino, eh, la componente acida, se non è in eccesso, se no poi spesso diventa appunto, aceto, l'aceto è acido quando lo vediamo volentieri, ma in, in certe proporzioni la componente acida dà piacevolezza al vino. Ora noi possiamo aggiungere, per esempio, non ci è venuto un vino abbastanza acido perché eh, abbiamo raccolto l'uva troppo matura, quindi abbiamo tanto zucchero, magari tanto alcol, ma abbiamo una sensazione di cottura, di marmellata e c'è poca acidità, acido tartarico e via altre, altre cose. Tutte le leali, lo possiamo fare. Lo possiamo fare, attenzione, anche nel vino biologico il vino che viene certificato biologico un tempo poteva, eh, potevamo solo certificare l'uva di provenienza come biologica oggi c'è una certificazione che dice che il vino in generale biologico ovvero in qualche modo lo vedete anche dalla rappresentazione si possono fare meno cose in cantina ma se ne possono comunque fare tante per esempio si può usare Uh, sapevate che si usa l'albumina l'uovo per chiarificare i vini? No, e invece sì, si usa l'albumina per chiarificare il, uh, il vino rosso, si usa la bentonite per chiarificare che è un'argilla un uh, vegetale, ma comunque si mette nel, nel vino per aggregare delle componenti reattive che praticamente si staccano dal liquido e si attaccano a quest'altra. Componente la bentonite per eh, il, eh, i vini bianchi. Eh, si, possono, ehm, eh, si possono aggiungere sostanze chiamate per eh, anche qua per dare una maggior stabilità e per dare una struttura al vino differente. Si possono persino aggiungere i tannini, cioè quella sostanza che nei vini rossi ci lega la bocca, se è troppa non è bella. Però, invece se è dentro un'armonia nel vino è piacevole quella sostanza sono i tannini non, eh, non ne avevamo abbastanza nell'uva eh, abbiamo lavorato male li aggiungiamo con dei sacchettini io quando faccio delle prove di, di degustazione nei piccoli corsi così porto i tannini in polvere e se, se li sentite con l'acqua Sentite bene la, la sensazione, ma naturalmente è un tamino molto più asciugante di quello diciamo, che viene dalla, dalla buccia dell'UVA. Del e si possono eh, fare molte, molte altre cose. Eh, la certificazione de METER è una certificazione biodinamica che comunque ancora permette eh, qualche operazione qua e là. Eh, questo grande. Questa grande etichetta molto di marketing ma anche di sostanza eh, del vino naturale invece sono una serie di produttori che scelgono di eh, non usare nulla in cantina se non le cose eh, che eh, sono necessarie appunto per mantenere il, il vino eh, intatto dal punto di vista del dell'azione antibatterica, antiossidante, ovvero la solforosa, cioè quella, i famosi solfiti aggiunti. Alcuni scelgono anche di non aggiungere solfiti, non sempre i vini sono stabilissimi, direi quasi, quasi mai, ma non vi fate fregare, da adesso tutta questa grande retorica, che c'è sui vini senza solfiti, perché? Proprio perché i solfiti servono per... Eh, come funzione antibatterica, naturalmente più il vino è eh, purificato in maniera industriale da sostanze che possono avere delle deviazioni, appunto, eh, grazie all'azione dei batteri, più è facile non usare solfiti. Non a caso il eh, principe degli enologi italiani, tal eh, Cottarella, che fa i vini di... Eh, Aziende grossissime, ricchissime e molto mediatiche, banalmente fa pure i vini di Dalema ultimamente. Eh, sta adesso spingendo su, questo, um, su questa cosa, dei vini senza solfiti, ma perché? Perché può lavorare nelle situazioni che in realtà gli permettono di fare tutto il resto arrivare poi a dire, ah io però non ci ho messo i solfiti, ho fatto dei vini pazzeschi naturalissimi, quindi qua bisogna stare molto attenti sul, eh, su, sull'uso di marketing di, di certi termini. Tenete conto che naturalmente il vino naturale è un'etichetta che non vuol dire nulla, nel senso che, che cos'è natura, naturalmente l'uomo eh, lì dentro c'è, naturale, non si può neanche usare in, in etichetta, eh, danno delle, delle multe, perché dire, è un po' complicato dire che cosa è natura e che cosa no, perché anche la lumina è natura, non c'è mica nessun problema. Um, per andiamo, andiamo a finire ancora la fase di imbottigliamento, che appunto come vi ho detto può essere Svolta da tutt'altra eh, azienda, quindi io posso essermi fatto le mie uve, il mio vino, e decidere che lo vendo a Roberta, e Roberta eh, imbottiglia il suo vino, vino di Roberta e nessuno saprà mai che le uve venivano da me e il vino glielo ero venduto io. Quindi imbottigliare è ancora un altro procedimento, volendo. E anche qua ci sono una serie di competenze e di, di, di, di, di proprio reti commerciali attorno tanto la questione dei diversi tipi di bottiglie che hanno a che fare anche con le storie culturali delle zone in cui eh, il vino viene prodotto eh, a, Bordeaux, no, sì, a Bordeaux voi troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie in Borgogna troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie uh, in Alsazia e nel Reno troverete sempre vini imbottigliati in questo genere di bottiglie e questo proprio le, uh, legalmente cioè non, non si può imbottigliare uh, in altre forme quantomeno qui in Borgogna e qui uh, a Bordeaux. Dopodiché uh, avete la, la bottiglia di Champagne sono tutte fatte diversamente anche per comunicare uh, un'identità territoriale, qui la marsalese, il, il porto, qui dove viene storicamente imbottigliato il topiaire. Qui quella che a noi in Italia sembra una bottiglia dove viene messo vino di scarsa qualità, in realtà non è così perché è una bottiglia classica della Franconia, l'ultima destra, chiamata appunto Topsoil con i invece a di grande qualità come Rieslinger e, e Silvander. Tappi anche qua un produttore di vino passa moltissime delle, eh, delle sue ore a sbattersi per andare a cercare eh, un fornitore di tappi eh, che lavora in maniera particolarmente oculata e eh, usi piante che siano più sane possibili uh, quindi non solo siano più sane possibili ma anche stacchi del monopezzo dagli, uh, dagli alberi da, da, da sughero e non prenda delle cose un po' qua e là perché sono meno tracciabili tutti noi abbiamo sentito il vino che è salitato è dovuto a una malattia del, uh, del sughero è eh, una malattia no, a un, uh, un fungo che poi dà una, um, una sostanza che si chiama TCA, che è rinasoro. Comunque, TCA è l'abbreviazione corretta. Vedete, ci sono diversi tipi di tappi, anche qua si può scegliere tappare con tappi sintetici a vite di vetro, Sarebbe da fare tutto un discorso sul fatto che non è vero che il tappo a vite corrisponda a vino di cattiva qualità, è anche un problema culturale noi siamo abituati a stappare e a dare a proposito di convivialità un significato di gioia al momento in cui si stappa al vino l'idea di abitarlo e riabitarlo non ci piace tanto, ci sembra un po' la bottiglia dei Coca-Cola ma non è così perché il tappo a vite ha il grande vantaggio di lasciare tutte le bottiglie uguali, cioè noi non avremo mai delle bottiglie che uno dice ah fantastico, l'altro giorno ho bevuto questo parole del 82 meraviglioso e poi ho bevuto quest'altro che invece faceva schifo perché, perché? non ha tenuto il tappo? Lì non c'è verso, il tappo a vite le vengono uguali. Si discute se e quanto la microossigenazione, che è consentita da un tappo di sughero, è assolutamente necessaria per un invecchiamento positivo di in alcuni grandi vini come appunto il Bologna, il Marolo, il, il, il Brunello, eh, ma beviamo tranquillamente dei grizzling del 47 godendoli a piene mani e lì sono imbottigliati con il, il tappo a vite. quindi insomma. Infine poi vi lascio, ve cioè, ne andate lo stesso anche se non mi dato a eh, infine, la questione della messa in commercio perché anche qui sono coinvolte eh, moltissime figure. Allora, intanto, la questione è quella della denominazione, io qua ho messo la produzione, eh, un po' della, eh, della scala dei, delle classificazioni dei, dei vini. Che adesso eh, io qui ho messo anche la parte europea, adesso esistono vini a denominazione di origine protetta, quindi dei vini DOP e vini indicazione geografica protetta, IGP Ora, i vini DOP in Italia ricadono sia i vini eh, che noi conosciamo come DOCIG, cioè denominazione di origine controllata e garantita sia i vini eh, DOC, cioè denominazione di origine controllata Qual è la differenza eh, fra i due? Fondamentalmente la differenza tra eh, le due classificazioni è eh, un controllo più serrato nella denominazione di origine controllata e garantita perché eh, viene ricontrollato il vino dopo eh, l'imbottigliamento, quindi due volte, mentre eh, nella, nella DOC, cioè dopo la messa in commercio, perché invece nella DOC viene controllato eh, il vino quando eh, si inviano eh, i campioni alla commissione che discute eh, se dare o non dare la loro a un produttore eh, e poi dopo la, la messa in commercio non viene più e controllato nella sì. E in più i disciplinari delle DOCG G sono più restrittivi, cioè si possono fare meno cose e sono più eh, ristretti i territori in qualche modo. Adesso è complicato spiegarvi in un, un minuto la differenza tra DOCG G e l'opera. Quello che però mi, eh, mi importa sottolineare è che dobbiamo anche qua levarci dalla mente il fatto che automaticamente un vino DOC sia meglio di un vino IGP o di un vino da tavola. Per fare un esempio molto noto, eh, se avete mai sentito parlare del Sassicaria, vino che ha dato insomma, un po' origine e notorietà a questa categoria dei Super Pascals, cioè i vini toscani eh, fatti come se fossero dei Bordeaux proprio per una questione di non sentirsi legato da eh, dei disciplinari che non gli avrebbero permesso di mettere le uve che venivano utilizzate per eh, il che venivano utilizzate per il Salsicaria il produttore decine e decine di anni fa fece un vino che era vino da tavola che vendeva un vino che è uno dei più cari in Italia come vino da tavola dopodiché è diventato eh, talmente potente che adesso esiste la doc Sassicaria fatta da Ubi solo lui. Eh, però gli hanno dato la, la, la, sì, la, la, la denominazione di legge però questo appunto, non, eh, non confondiamo il piano della qualità col piano effettivamente della regolamentazione del controllo ma qui si apre veramente tutto un problema per cui eh, per esempio i, i viticoltori, i produttori eh, di vino naturale di cui dicevamo prima stanno sempre più spesso andando verso l'uscita dalle doc perché dicono sono costruite con dei parametri che per esempio se io porto il mio vino che non è chiarificato, non è filtrato quindi è più scuro di colore, eh, più concentrato eh, per esempio se si parla di un bianco non mi danno la doc perché non corrisponde alla tipicità secondo loro perché è una tipicità costruita su parametri enologici e quindi qua diventa il paradosso per cui in realtà il vino più espressivo del territorio è quello che non, non passa la DOC un esempio recente eh, che ha assunto abbastanza notorietà è quello di eh, questi produttori di Francia Corta, eh, un produttore che si chiama Cadelvent eh, a cui è stata negata la DOC anzi la DOCG, perché Franciacorta era una DOCG e infatti ha dovuto chiamare il suo vino non più Franciacorta ma con un nome di fantasia che è stato l'escluso eh, perché? perché era un vino fatto senza lieviti selezionati e quindi poiché il 99% dei Franciacorta sono tutti fatti con lieviti selezionati e non con i lieviti che sono normalmente presenti in cantina aveva dei, dei sentori aromatici che lo allontanavano dalla tipicità della zona che però è una tipicità appunto costruita in, in laboratorio letteralmente perché vengono usati dei riti che, che sono selezionati in, in maniera chimica ehm, quindi per la messa in commercio c'è cioè, tutta questa questione delle, delle denominazioni e poi anche qua il vino può arrivare nei nostri bicchieri, e insomma, noi possiamo comprare la bottiglia con eh, una serie di percorsi, non dico infinita, ma molto variegata, cioè noi possiamo comprare direttamente dal produttore come privati se il produttore gestisce anche la parte di, di vendita. Oppure anche come ristorante possiamo telefonare al produttore e dire ci mandi 60 bottiglie del tale vino e questa è una strada possibile però molto spesso eh, non è possibile da un produttore controllare anche questa parte quindi si affida o ad agenti, quindi persone che girano nei ristoranti dicono lo conosci questo vino? Lo vendo? Ordinami le bottiglie, dopodiché queste persone chiedono eh, una, una provvigione, con qualunque agente commerciale alla, alla casa, oppure esistono delle altre che si chiamano distributori, che praticamente propongono un, un catalogo, quindi una selezione di vini che può essere più o meno pensata secondo dei, dei criteri, cioè una selezione di vini per esempio solo naturali, una selezione di vini eh, solo eh, con mh, spiccate caratteristiche di acidità o di mineralità Pensate in una logica e si sa che se si vogliono quel tipo di, di vini bisogna rivolgersi a Carde Pirella, oppure al Teatro del Vino, oppure Eres, e quindi il produttore non vende più singolarmente al ristorante o all'eroteca, ma invece vende il vino a questo distributore che poi si occupa di commercializzarlo sul territorio nazionale o magari invece anche solo su, sul territorio locale. Uh, c'è la GDO, naturalmente, quindi a grande distribuzione, che è un altro canale che è particolarmente aggressivo. È chiaro che se viene eh, da me produttore lunga e mi dice, guarda, adesso io ti compro eh, 200.000 bottiglie, mi strappa anche dei prezzi diversi, magari mi mette anche su una strada per cui io avevo un dubbio se rimanere a un determinato livello di produzione, quindi magari di controllo anche artigianale, e a quel punto mi no, adesso comincio mi compro o oh, mi compro mi compro le uve e faccio del vino in più non solo con le mie uve e quindi comincio a perdere un po' il controllo sulla, su quella fase produttiva quindi divento un po' più industriale anche su richiesta del, eh, del mercato poi ci sono le fiere di settore eh, da quelle eh, Sto parlando di, di, di fiere in cui si vende, eh, perché sennò in Italy, la conosciamo tutti, ma non è una fiera dove, dove si vende, è solo dove si eh, mettono in contatto i, i diversi i, i settori, che, appunto chi, chi offre il vino e chi potenzialmente lo può far circolare. Ma fiere di settore, per esempio, eh, la Terra Trema qua a, qua a Milano, a cavallo, eh, è una fiera dove, dove si vende c'è la fiera della, della Fili, della Federazione Italiana dei Uomini Indipendenti, ogni anno a Piacenza, c'è il sorgente del vino, ce ne sono ormai tantissime. Questi sono altri canali in cui sempre più i produttori, soprattutto artigianali, vanno per vendere in maniera diretta e saltare, buon per loro, un passaggio di, eh, di mano. E poi naturalmente altre figure importanti, le guide, i critici e insomma di ma finisco qui perché direi che siamo arrivati. Grazie.